Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video vlog bar, Come state? Questo è un video vlog dove vi parlo un po' sempre della mia vita privata reale. Eh, oggi ho fatto un sacco di spesa vi riferisco non ho fatto il video della spesa perché ero troppo stanca e non avevo voglia e quindi ho deciso di fare così un video di chiacchiericcio niente ragazze eh, spero che voi state bene io insomma bene non direi ma si va avanti diciamo e, e niente scusate il che abbaglia ma penso che stia rientrando mia nonna e vabbè, e niente. Se vedete che ho spostato di location, ve ne accorgerete tra un minuto e l'altro quando stoppo il video, quando metto in pausa il video. Sarebbe comunque per stringere un po' i tempi. Oggi sono andata alla spesa: sono andata alla posta a ricaricare il mio telefonino e poi, ovviamente, sono andata per aggiustare un nuovo, tele un nuovo telefono Xiaomi Mi 11 Lite da 5 GB perché. Ahimè, ehm, la 5 giga sarebbe, perché è un po' andato, andato non è, insomma l'ho un po' distrutto, spopolato, perché Jean-Petre cos'è? Poi direte, beh, ti è successo? No, è successo che io con i telefonini proprio siamo zero parallelo, ovvero che ogni tanto mi capita di eh, distruggere così da un momento all'altro, vabbè, non voglio dire brutte cose, però lasciamo perdere che è meglio non parlare di brutte cose insomma il telefono con me non vanno molto a corto per ogni tanto ci litico. E, e quindi no comment non voglio parlare di brutte cose comunque niente ragazze eh, era solo per dirvi che volevo un po' parlare con voi ho fatto la spesa ho comprato l'uovo di Clio quindi Clio make up quindi Clio se vedete questo video Uh, in, un, in un video vi farò lo spacchettamento delle uova di Clio Makeup. Non lo faccio oggi ma lo farò a Pasqua, sempre se l'uovo c'è ripa a Pasqua, perché non lo so, l'ho comprato e l'ho eh, pagato 10,90 euro non per vantarmi, però ho voluto farlo sostenere la mia amata la nostra, anzi, parliamo bene, la nostra amata Clio Makeup niente, quindi ho detto perché non acquistare l'uovo di Clio per sostenere lei e tutte le cose che fa lei dai, da bravina acquistiamo che è meglio, acquistate, acquistate che, vabbè, che va bene acquistare, dipende dal portafoglio che avete, ma vabbè, io non mi metto in mezzo alle vostre acquisti, ognuno fa con i soldi proprio di ciò che crede, poi siete liberi o meno di acquistare o no, quindi vabbè, vabbè, vabbè. Quindi niente ragazze, era solo per dirvi che volevo parlare un po' con voi. E ho fatto tanta spesa, ho comprato poche cose perché tra l'altro non era neanche nel programma di, fare, di comprare l'uovo. Però io ho voluto comprare quindi si è un po' scazzata. Mia nonna ci ha avuto ragione. Però nulla, scusate se guardavo di lato, ma mi è arrivata la notifica dalla team: quando mai? E vabbè e quindi nella prima volta sono un po' scazzata mi hanno scusato il, il contrasto che sto dicendo però è la verità e ha detto ma scusa avevi 10 euro poi diceva: che non ce li hai è vero aveva ragione poi alla, fi alla fine avevo 50 euro e con 50 euro sono riuscita a acquistare l'uovo perdonami non si vedere questo video però non ce l'ho fatta a, a non acquistarlo e quindi ho detto non, non ho resistito sai raga come si fa a non resistere ai giovani che li ho make up, cioè ai produttini che li ho make up, così chissà cosa ci sarà dentro, se make up o trucchi, non si sa e bisogna scoprirlo. E tra virgolette sono anche contenta, l'ho pure ringraziata, ma lei mh, insomma l'ha presa un po' male perché potevo benissimo aspettare ad acquistare l'uovo, magari domani, dopo domani, però se poi magari dopo domani andavano alla ruba. Meno male che l'ho acquistato oggi, voi direbbe, e magari dire, dire, mi starete dicendo che, ma che sfacciata che sì, non potevi aspettare, e... e cosa, avete ragione, scridatemi quanto volete però, scridatemi quanto volete però, non ce l'ho fatta ragazzi, ho voluto prenderla e basta tutto lì, anche perché tra un po' è Pasqua, almeno così l'ho detto tutto per me personalizzato. Che riguarda Clio make up perché io adoro troppo Clio make up Clio make up mi piace un botto quindi top un ottimo affare adesso vediamo, vediamo se cosa, la sorpresa che mi aspetta, la sorpresa che mi aspetta, e vediamo soprattutto eh, se l'uovo quando lo apro non è troppo piccolino, però vabbè, non importa, è importante il pensiero che mi, ho, mi sono fatta, che mi ha fatto mia nonna. Non so quanto, quanto, quanto pesa, vabbè, non importa, basta che sia buono l'uomo, ma di sicuro sarà buono, è cioccolato al latte, quindi ciaone proprio, me lo mangiare in un battipaleno, non un battipaleno no, però vabbè. Comunque, via, cambiando il discorso, eh, sono andata un po' a fare delle commissioni, sono andata per le cose della mia educatrice, e ho preso un documento che ovviamente devo rimandare a lunedì, no lunedì, scusate, a venerdì, a venerdì mattina alle 9, devo essere lì e quindi niente ragazze speriamo tutto bene ah, all'inizio se a questo video metterò se volete mettere like supportarmi con dislike o like dislike o like eh, e niente attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ovviamente e niente ragazze eh, basta era tutto qua va bene Scusate per il numero della televisione, ma mi piace di più quando sono con la televisione accesa. Mia nonna, tanto è su che sta lavorando a mettere a posto casa. E noi, appunto, mettete appunto like, commento e iscrivetevi, e attivate la campanella. E seguitemi su tutti gli altri social. ciao!